È importante adorare anche con le nostre labbra, non soltanto col cuore molti sono in adorazione in silenzio, però apri la tua bocca e adori il Signore con le tue labbra perché dice la Bibbia che noi dobbiamo offrire a Dio sacrifici di lode con la nostra bocca Dio vuole ascoltare anche le parole della tua bocca e sapete, siamo in un periodo di grande battaglia e le battaglie si combattono nella mente per questo è molto importante l'argomento di cui parleremo questa sera, perché questa sera parleremo dell'influenza. E la domanda che noi ci faremo questa sera è da chi siamo influenzati? Chi o che cosa ci influenza? Perché ci sono persone che ci possono influenzare per migliorare e per andare avanti, invece ci sono persone o situazioni che ci possono influenzare per portarci praticamente giù per portarci alla deriva, per metterci a terra e c'è un'influenza positiva che ci può portare a vincere i giganti noi abbiamo dei giganti da vincere nella nostra vita per questo abbiamo bisogno di essere influenzati positivamente vogliamo leggere secondo Samuele capitolo 21 dal verso 18 al verso 22 secondo Samuele capitolo 21 dal verso 18 al verso 22 e poi leggeremo Matteo 26, 73. Amen? Quindi secondo Samuele, capitolo 21. Dopo questo ci fu un'altra battaglia con i Filistei a Gob. Allora Sibecai, Lusciapita, uccise Saffo, uno dei discendenti dei giganti. Ci fu un'altra battaglia con i Filistei a Gob el figlio di Giare Oregim di Petrenne, uccise il fratello di Goliath, di Gath. L'asta della sua lancia era come un subuglio di tessitore. Ci fu un'altra battaglia a Gath dove vi era un uomo di grande statura che aveva sei dita per ogni mano e sei dita per ogni piede, in tutto 24 dita. Anch'egli era un discendente dei giganti. Israele, ma Jonathan figlio di Shemai, fratello di Davide, lo uccise. Questi quattro erano discendenti dei giganti in gara. Essi perirono per mano di Davide e per mano dei suoi servi. Matteo capitolo 26 verso 73. Poco dopo anche gli astanti accostatesi dissero a Pietro, certo anche tu sei uno di loro, perché il tuo parlare ti tradisce c'era una volta in uno zona negli Stati Uniti d'America un problema era, sapete, era iniziato, è iniziata la crisi economica nel 2008 con il value boom delle banche sono saltate diverse banche in area economicamente il sistema economico mondiale è collassato e alcuni zone si sono trovati con dei problemi che gli animali molto grandi consumano molto cibo e quindi non potevano sostenere questi animali. Questo zoo aveva diversi elefanti e alcuni erano anziani e altri erano giovani. Quindi cosa decisero di fare? Decisero di prendere gli elefanti anziani e di darli, di regalarli a altri zoo o di farli tornare in natura. E loro rimasero solo con gli elefanti giovani però notarono che iniziarono a succedere dei fatti strani c'erano dei rinoceronti, nello lo so e ogni giorno trovavano un rinoceronte morto prima uno, dopo un paio di giorni trovavano il secondo rinoceronte morto dopo diversi giorni trovavano un altro rinoceronte morto e non si capiva perché sapete che i rinoceronti vengono cacciati molto per la... il collo no? che è fatto di amore, quindi è un materiale molto prezioso quindi i responsabili dello zoo so, pensarono che fosse qualcuno che stava uccidendo per poi poter andare lì e togliere i corni e quindi decisero di fare delle vere e proprie guardie per controllare che cosa stava succedendo e per prendere questi poterici cacciatori invece quello che praticamente tutti si accorsero è che il problema non era cassato da cacciatori ma era cassato da questi giovani elefanti i quali avevano formato una banda si erano messi insieme contro i rinoceronti e ogni giorno uccidono devono i rinoceronti e questa cosa era, diciamo, imprevista come problema e quindi lo zoo cercò di risolvere il problema ma ormai era diventata una banda questi rinoceronti erano, questi elefanti erano tutti quanti d'accordo ormai non si più a capire niente erano diventati pazzi allora cosa fecero? ripresero uno degli elefanti vecchi e lo riportarono in mezzo agli elefanti giovani e si rammò tutti. Perché gli elefanti erano ispirati e influenzati dagli elefanti più anziani. Invece, quando erano da soli, si influenzavano in maniera da sola, si influenzavano, però, in negativo. E questo purtroppo causò la morte dei rinoceronti. Nella Bibbia ci sono tanti versi che parlano della cosa, di questa cosa, puoi leggere anche nel libro dei giudici. Cosa succedeva? Succedeva che il popolo di Dio seguiva il Signore, dopo Giosuè, però quando Giosuè morì, morì pure la generazione degli anziani che era rimasta con Giosuè, il popolo che venne dopo non conosceva il Signore. E La Bibbia dice che si allontanava da Dio ed era influenzato dalle nazioni pagane che erano in mezzo a loro e all'esterno, e quindi si allontanava dal Signore. Appena si allontanava dal Signore, Dio iniziava a vergare il popolo, mandando degli invasori stranieri per metterli in oppressione. E quindi loro iniziavano a pregare a Dio e Dio suscitava un giudice. Questo giudice era una persona unta da Dio, era una persona chiamata da Dio che liberava il popolo di Israele e tutti quanti tornavano al Signore. Influenzava le persone per tornare a Dio, però quando moriva il giudice, moriva il popolo, il popolo che sorgeva dopo veniva influenzato di nuovo dalle generazioni pagate, dalle circostanze attorno e quindi tornava da lì ad allontanarsi dal Signore e la situazione si ripeteva. Questo avviene perché quando ci sono persone unte dal Signore, queste persone portano pace e queste persone influenzano gli altri per mettere ordine nella chiesa per mettere ordine nella vita delle persone lo stesso capitò a Davide Davide non era ancora re però già era stato un altra. in quel periodo c'era Saul che era il re però lo spirito santo si era allontanato da Saul allora cosa succedeva che Saul si trovava ad affrontare una battaglia e in questa battaglia si alzava un gigante ogni giorno e lanciava una sfida a Saul Dice chiunque viene qua e capace di uccidermi noi diventeremo suoi schiavi. Però che succedeva? Che il re aveva paura e tutto l'esercito aveva paura e Dio quando Davide, disse Davide, che cosa successe con Davide? che Davide andò lì senza paura gli disse io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti questa sera ti taglierò la testa darò le due carni a mangiare gli uccelli e con una fiorda e un bastone vinse il gigante quando successe tutto questo le persone iniziarono a cantare una canzone che diceva Saul ha ucciso i suoi mille però Davide ha ucciso 10.000. Questo causò la gelosia di Saulo e Saulo cercò di uccidere Davide. Allora vedete cosa fece Davide? Davide si nascose in una grotta che si chiamava la grotta di Adunano. In questa grotta iniziano a finire tutte le persone che avevano problemi. Tutte le persone in difficoltà, tutte le persone che avevano debiti, tutte le persone che avevano commesso omicidio, erano diciamo tutte le persone che erano scartate dalle società, erano tutte le persone che non avevano capacità, che per gli altri non valevano niente. Però andarono da Davide, e Davide li influenzò positivamente, a tal punto che divennero l'esercito di Davide, di cui la Bibbia parla l'esercito dei valenti di Davide sono quelli che abbiamo letto, divennero anche loro uccisori di giganti. Mentre il primo re non uccideva giganti, il suo esercito non uccideva giganti, ecco che adesso arriva una persona unta che uccide giganti, influenza le persone, e le persone iniziano a uccidere anche loro i giganti. Erano lì lito, un con Davide, stavano a contatto con Davide, ogni momento cercavano di passare insieme con Davide, e si raccontavano, Davide ha fatto questo, loro non lo facciano anche loro. Davide ha detto: nel nome delle dell'Eterno degli eserciti, ti taglierò la testa. E quando loro guardavano i giganti, dicevano: nel nome dell'Eterno degli eserciti, io ti taglierò la testa. E vincevano. Perché quando ci sono persone lute, queste ci ispirano ad andare più avanti. Ci ispirano a sfidare noi stessi. Ci ispirano ad andare avanti. E loro furono ispirate da un uomo di Dio. E vinsero i giganti. Poi abbiamo letto un versetto in cui ci parla dei discepoli, dove troviamo Pietro. E Pietro era stato ispirato da Gesù. Nonostante tutto quello che era successo, perché Pietro aveva rinnegato il Signore, però noi troviamo che era lì seduto vicino al fuoco. Ed era lì, a un certo punto le persone gli vengono e dicono, no, tu devi essere stato con Gesù. Perché parli come Gesù. Gesù lo aveva influenzato a tal punto che Pietro parlava come Gesù che non poteva nascondere il fatto di essere un discepolo sapete la parola cristiani quando fu coniata era un'offesa significava piccoli cristi Cristo significava uno Gesù era chiamato uno. Cristo. e quindi quando le persone vedevano discepoli che parlavano come Gesù che pregavano per i malati come Gesù che agivano come Gesù Dice allora: Tu sei come Gesù? Sei un cristiano. L'influenza che Gesù ebbe su queste persone fu così tanto grande che alla fine le persone, quando vedevano loro, vedevano Gesù. Infatti, anche degli Apostoli, capitolo 4, verso 13, dice: Vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, questo è dopo che avevano aperto lo zocco frattempo, avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù. Amen. Stiamo comprendendo quello che lo Spirito Santo ci sta dicendo questa sera. Che le persone chiamate per Dio ci ispirano ad andare più in là, ci ispirano ad affrontare battaglie e a vincere. Cambiano il nostro modo di pensare. Queste persone avevano debiti, erano persone con peccati, erano persone scartate, ma diventano un esercito di coraggiosi e diventano distruttori di giganti perché l'influenza è quella che cambia il nostro modo di vedere le cose sapete un giorno c'era una bambina in un quartiere molto povero che aveva la faccia sporca tutta sporca andava a scuola e una maestra la vive così sapete i tempi della guerra e tutto quanto e gli lavo la faccia e eh, la faccia era tutta bella, tutta diversa. Quindi questa bambina torna a casa, la mamma la vede con la faccia lavata, però aveva ancora di vecchio. E allora gli, gli, gli vestiti i vestitini, i vestiti giuridi. Però la casa era ancora sporca. E quindi iniziò a pulire la casa, che non era da diverso tempo. Quando i vicini di casa vivano questi, questa cosa, la casa bella e pulita, decisero di pulire e loro in loro casa e loro figli. In una parola solo, tutto il partire è cambiato per l'influenza di una lavata di faccia ad una bambina. L'influenza è molto potente, questo è capitato anche nei svegli del passato, la storia di Giovanni la conosciamo, che lui viaggiava dall'Europa verso gli Stati Uniti d'America e durante il tragitto incontrò dei cristiani morali, erano tedeschi, stava passando per una terrestre e lui aveva paura ma lui vedeva che questi cristiani avevano la gioia negli occhi avevano un ripieno di Spirito Santo adoravano Dio lodavano Dio invece di essere preoccupati della loro vita e questo fatto li spinò in una maniera tale che quando lui ritornò in Inghilterra disse io sono andato in America per predicare agli Indos invece Dio ha predicato a me e iniziò a ricercare il battesimo dello Spirito Santo Stare vicino a contatto con persone di fede fa crescere la nostra fede. Stare a contatto con persone positive ci fa essere allegri e gioiosi. Però dobbiamo anche fare attenzione al contrario. Perché come esistono influenze positive, esistono anche influenze negative. C'era molto un fratello, lo raccontavo un po' di tempo fa Michele, questo fa, un fratello che stava parlando di Gesù ad una persona, ad un amico. Stava parlando, e dico, ah, bene, non mi piace questo che mi stai raccontando di Gesù. E il fratello dice, sì, Gesù ha fatto, Gesù ha detto, la Bibbia dice così. Ok, se io riesci un po' al bar, così, continui a parlare. Se io riesci un po' a certo punto è che si fa, camere, due birre. Porto due birre, mister abito. E un fratello parlava, sai, Gesù così, Gesù così, ah veramente, bene, bene, le altre due birre. Il fratello dice, Gesù ha fatto, Gesù ha detto, Gesù così, Gesù così, Gesù bene, bene, le altre due birre. Gesù ha fatto Gesù ha detto, ah, va, va capire altri due bici alla fine lui pensava che stava evangelizzando quella persona invece quella persona lo stava facendo pregare l'influenza delle persone la Bibbia ci parla che quando arrivarono davanti alla terra promessa c'erano 12 messaggeri 12 esploratori che andarono a vedere la terra promessa e tutti e 12 lo andavano come un resoconto 10 dicevano ci sono i giganti, ci sono le mura alte. Noi sembravamo delle cavallette vicino a loro e noi soltanto dissero: Dio è con lui, noi ci rimangeremo. La Bibbia dice che a causa di dieci persone tutto il popolo non è entrato nella terra con perché è stato ad ascoltare l'influenza negativa di persone senza fede L'influenza positiva ti può fare, fare passi avanti, ti può far crescere, ma l'influenza negativa ti può distruggere. Dieci persone hanno influenzato negativamente un popolo intero. Quindi veniamo alla domanda di questa sera. Da chi sei influenzato? La Bibbia ci parla della storia di Core. Core a un certo punto insieme con Datan e Abiram si alzarono contro Mosè e si portarono dietro 250 principi dell'assemblea dice la Bibbia membri nominati del Consiglio, uomini in vista. Essi si radunarono contro Mosè e contro A donne, e dissero loro: Avete oltrepassato i limiti, tutta l'assemblea è santa, ciascuno di essi è l'eterno in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate sopra l'assemblea del Signore? A allora dire questo Mosè si prostrò con la faccia a terra? Parlò a cuore a tutta la sua gente dicendo: Domani mattina l'Eterno vostrerà chi è suo e chi è santo. E lo fece avvicinare a sé: farà avvicinare a sé colui che Egli ha scelto. Fate questo: prendete dei turiboli, tu core e tutta la gente, domani mettetevi dentro il fuoco e ponetevi sopra l'incenso davanti all'Eterno. E colui che l'Eterno ha scelto sarà santo. Tre persone iniziano a parlare, voi da Mosè. Ma, poi, ma tanto Dio parla pure attraverso di lui mica Mosè è così speciale anche noi conosciamo la parola di Dio anche noi eh, siamo dei profeti dell'eterno però loro non erano stati tutti noi siamo più intelligenti di Mosè però non erano stati tutti e influenzarono 250 persone e sapete cosa è successo? che a un certo punto Mosè disse tutti portarono questo fuoco e Mosè disse: Se queste persone muoiono come tutti gli altri uomini, allora Dio non batteva. E all'improvviso si aprì la terra, e 250 famiglie, più 253 famiglie, più le loro tende, i loro beni, furono inghiottite dalla terra, e la terra si richiuse sopra. Direttamente all'interno, per direttissimo. Immaginate che a causa dell'influenza negativa di tre persone. Morirono 253 famiglie, andarono direttamente all'inferno. Da chi siamo influenzati? L'influenza degli ci porta ad andare avanti, l'influenza dei perversi, delle persone che non hanno il cuore di Dio, dei ribelli, o dei codardi, o degli increduli, o degli avari ci porta alla distruzione. La Bibbia ci parla dei codardi, chi sono i codardi? i votanti sono le persone che non hanno coraggio immaginate che un giorno Gedeone doveva andare a combattere e la Bibbia dice che Dio gli disse di che ha paura e trema torna indietro e si allontani dal monte Galat tornarono indietro 22.000 uomini per popolo e ne rimasero 10.000 c'era un esercito grande però 22.000 Davanti alla guerra girare in e se ne scappare. erano codardi. La Bibbia ci parla che dobbiamo avere fede se dobbiamo conquistare. E se noi siamo ispirati da persone di fede, allora affronteremo le battaglie e le vinceremo, affronteremo i giganti e le vinceremo. Ma se siamo ispirati da codardi come Saul o come queste persone che se ne scapparono, allora ce ne scapperemo. Da chi siamo influenzati? ci sono gli increduli e i miracoli ancora oggi ci sono persone che predicano che i miracoli non sono più per questo c'è una setta che gira, bussa porta per porta e dice no i miracoli non succedono più sì Gesù faceva i miracoli ma oggi non succedono più il parlare in altre lingue, il battesimo dello Spirito Santo può essere la tua possessione, il diavolo ma quando mai? io personalmente conosco fratelli che hanno iniziato a frequentare il testimoni di Genoa battezzato di Spirito Santo il battesimo dello Spirito Santo hanno iniziato a dire che non era vero che Dio faceva i miracoli, che era il diavolo che faceva i miracoli nella chiesa vangela e si sono persi. influenze negative portano alla distruzione. Noi da chi siamo influenzati? C'è l'influenza di chi amava. Ah, ma tu veramente della decima, quella decima è te, vecchio patto. La decima non è da Dio. Ignora proprio totalmente la Bibbia. Però. Corrompono le persone che invece stanno sperimentando la condizione di Dio. Molto spesso lo scrivevo un messaggio qualche giorno fa: se dobbiamo dare un euro in chiesa, ci costa, ma se dobbiamo comprare una pizza, 10 euro, non ci costa. Da chi siamo influenzati? E ci sono tante, tante, tante categorie, ci sono i religiosi. Questa è proprio oh, una brutta categoria: che vengono vicino a te, no? Se tu non ti metti il velo, se non ti metti la gomma, tu non sei salvato. Sapete, quanta gente oggi sono attaccati mentalmente alla religione: perché sono attaccati e influenzati da persone di religione, non da persone di fede. Poi ci sono quelli che causano divisioni. Ah, no, il pastore del Pastore, no, lascia stare il pastore, andiamocene si portano le persone, si le chiese o fanno la brutta fin perché non hanno l'unzione no ma io sono più religioso dicevo pure io. ma qui dai di io non ho mai visto nessuno sono 20 anni che di essere così mai visto nessuno che è uscito in ribellione dalla chiesa e sarebbe benedetto da me mai mai ci sono tanti modi di uscire la Bibbia dice, io vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolato, un oltraggiatore, un ubriacone o un lato. Con tale non dovete neppure mangiare. Perché non bisogna mangiare con tale? Perché ci influenza. Ci sono tante persone che io ho visto che sono state influenzate e oggi non sono più in chiesa. E <coughs> capita anche all'inizio della fede. Ah tu vieni la chiesa evangelica, là ti fanno la lavaggio del cervello. Chi va benedetta? Eh. Però se ci lasciavamo influenzare oggi dove stavamo? Non stavamo qua. Non so se stiamo capendo quello che Dio ci sta dicendo questa sera. Dobbiamo comprendere che c'è un'influenza negativa che ci impedisce di ricevere la benedizione. Mentre c'è un'influenza positiva da parte delle persone unte dallo Spirito Santo che ci aiuta a vincere le battaglie. Da chi siamo influenzati? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Poi ci sono i mormoratori. Questa è un'altra grande categoria. Quelli che non hanno il coraggio di dire le cose con una persona iniziano a parlare e mormorare dietro le spalle. La, la mormorazione è come una lembra che ti consuma piano piano. Poi la gente viene in chiesa, non sento più la presenza di Dio, la colpa è di Dio. Io lo dicevo spesso: molte volte veniamo considerati come debitori della spazzatura. La gente viene e ci butta la spazzatura, e noi ce la prendiamo. Noi siamo quello che mangiamo, diceva uno scienziato famoso. Però questo vale, siamo quello che tu mangi fisicamente, ma non quello che tu mangi spiritualmente. Se tu sei vicino a una persona che ti voglia addosso solo parlare male, male, male degli altri, tu diventerai una persona brontolona, una persona odiosa, una persona antipatica, una persona a cui non andrà più niente bene. Perché sei stato influenzato. Il veleno ti ha avvelenato. Da chi siamo influenzati? Qualcuno dice sì ma io mica mi posso isolare dal mondo. Avalo oggi contatto con persone, come faccio? Mica fa posso andarmi su una montagna per non essere influenzato negativamente. Però se tu consideri Davide, Davide viveva un tempo difficilissimo. Sauno che era il re ormai era andato nei maghi, si era proprio messa, era una persona che non aveva più lo Spirito Santo. I suoi fratelli, la sua famiglia erano persone che non lo consideravano. Però la Bibbia dice che Davide si strinse al Signore, si consacrò a Dio. Daniele, la stessa cosa. Daniele si trovò al momento della deportazione a Babilonia, dove tutti si contaminarono con la carne dei gigoli, Ma la Bibbia dice che lui decise di non contaminarsi, si santificò. Non si mise in mezzo alle cose sbagliate, ma si santificò. Fu venduto dai fratelli e ormai era lontano dalla famiglia. Avrebbe potuto dire: Ma sai che c'è di nuovo moglie di Podifar? Vieni qua o no? Se si fosse lasciato influenzare dalla moglie di Potifaro eh? e sarebbe caduto, La mia legge. ma lui decise di, no, di consacrarsi, anche rischiando di andare in prigione, dove fu dimenticato pure da di Potifaro non consacrarsi e alla fine Dio lo mise re di Egitto. Daniele fu fra i consiglieri del re, Davide fu re perché si fecero influenzare da cose positive e non da cose negative. Quindi non è importante quello che succede intorno a te, perché Dio sta cercando persone che decidono di consacrarsi e decidono di seguire gli esempi positivi, sì. gli esempi di influenza delle persone che sono state chiamate da di Dio. Quindi questa sera stiamo dicendo qualcosa di molto importante, perché se ti fai ispirare positivamente, tu potrai vincere i tuoi giganti, conquistare. Sapete, la Bibbia dice che la gioia del Signore è la nostra forza. È vero o E la prima cosa che il diavolo cerca di rubarci è un giorno. Tu vieni in Chiesa e poi dici Alleluia, gloria a Dio, che bello, esci fuori? Incontri un amico Eh, ma non c'è lavoro, eh, l'Italia, tutto così, la crisi, eh, Berlusconi, Renzi, ecco così E tu dici, eh, gloria a Dio, però, effettivamente, a c'è stato, eh. Già, vedo gloria a Dio Poi lasci quello con eh, mia nonna è morta col tumore, questo sta così, questo è sempre così Tu dici, mamma ah, no. gloria a Dio Poi quando un fratello, eh io non vado più nessuna chiesa, non credo più a battesimo Spirito Santo, perché poi la Chiesa Vangeli è tutto così non c'è più. Alla fine nel tragitto dalla tra Chiesa alla casa che è stata la benedizione di Dio. E poi dice non sento più la gioia, perché io non sento più la gioia? Perché non sento più la presenza? Signore, dove sei? E il Signore dice sì, va. da chi sei stato influenzato? Quindi questa sera stiamo dicendo una cosa molto importante, che dobbiamo essere influenzati dalle persone che viene dello Spirito Santo, dalle persone unite da Dio, dalle persone che Dio ha chiamato, come Eliseo o Elia. Dice dove vai Elia, vengo pure io. Quelle persone sono quelle che ci ispirano, sono quelle che ci fanno passi avanti. Ma non dobbiamo essere ispirati dai mormoratori, dagli increduli, dagli ribelli, da quelli che causano divisione, perché altrimenti noi perderemo ogni cosa, inizieremo a perdere la gioia, che alla fine perderemo tutto quello che Dio ha preparato per noi. Ma se ci facciamo ispirare da Dio e dagli uomini di Dio, noi conquisteremo regni, nazioni e benedizioni. Qui avrei un momento per pregare per questa ora.